Zombie Apocalypse Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti. Nuovo video. Eh, Clicchiericcio di nuovo, sì. Allora, è vero che i miei video possono sembrare tutti uguali, ma ehm, me ne farò una ragione. Comunque, come state? Spero bene. Eh, dunque, questo è un video praticamente eh, di tanti bei auguri a tutti voi, di un buon Felice Natale, che non lo so se può essere felice o meno, ma spero di sì per voi, e un buon inizio 2022, lo si spera perlomeno. E, e nulla, cosa devo dirvi di bello? Ah, mh, oggi è, eh, aspetta un attimo che guardo, che allora, sono le 9.21 ed è mercoledì 22. Ok, nulla. No, eh, siccome, siccome siete appoggiati ehm, sopra il mio computer, perché non ho modo di dove mettervi appoggiati, e eh, la cucina non è delle migliori condizioni, quindi ho dovuto fare il modo che, vabbè, non dovevo dirlo, ma lo dico lo stesso perché. Eh, come si sa, eh, anzi non si sa perché non lo sto dicendo, comunque lo dirò adesso, eh, la, la, la cucina è disordinata e di conseguenza vi metto in modo che non si veda niente. Nel frattempo sto facendo la mia bella amata colazione, non si può dire così, vabbè, eh, e sto prendendo un bel caffè latte, mi preso anche il caffè ovviamente lo so che il caffè non dovrei prenderlo perché mi fa velocità di stomaco ma non ci so rinunciare ragazzi quindi eh, non so non capisco perché lo sto continuando a prendere ma lo potrei, lo, lo, aiuto, lo potrei prendere anche decaffeinato però decaffeinato secondo me non c'è decaffeinato che tenga perché il caffè secondo me è tutto uguale poi può avere un gusto buono fatto al bar come può averlo un gusto diverso fatto in casa è vero che ci sono le macchine da caffè le macchine da caffè quelle proprio con le capsule ma io quelle non le ho mai provate e poi non so manco se riuscirei a farmi un caffè con le capsule ho sentito dire che molte youtuber le hanno fatte boh. aspettate un attimo un secondo solo Mi sono recata in camera mia perché eh, per il momento mi tocca stare in camera perché eh, non voglio disturbare mia nonna, ma anche per il semplice motivo che ho preferito eh, mandare eh, il video in un'altra location, ovvero in un'altra camera, anziché in cucina. Sì, è vero, c'è più luce in cucina, ma tra poco apro qui, sperando che non incappare qualche brutto schifosissimo insetto. E, e niente, adesso apro, apro il, il letto e lo faccio prendere un po' d'aria, un secondo solo, sempre se non si stacca la registrazione, come ho fatto prima, ma vabbè. Allora, come qua, adesso apro la finestra e poi ovviamente, eh, come dire, faccio prendere un po' d'aria a tutto il resto della mia camera, un attimo solo. Allora, eccomi dunque. Siccome che non trovo altra posizione come mettervi, ho dovuto fare sia lampada, accendere la lampada di su che questa luce, ma eh, non, mi, non mi accontento. Comunque, perché volevo eh, mettere il ring light, ma è sempre troppo... cioè, cioè a letto disfatto, ma vabbè, chissà, ne frega. Mi sa che metterò il ring light a questo punto, se la trovo, no la ring light è di là, da quella parte però mi devo abbassarla non so quanti giravolti dovrò fare abbassarla nel senso che è alta perché con quella lì ci faccio sia le pulizie di casa nel senso che la utilizzo per fare le pulizie di casa e altre cose pure Già. e niente attendete un secondo no non mi conviene eh, al massimo lascio la lascio la come dire il cavalletto di là nella il cavalletto lo metto di là lo lascio di là vabbè per il momento registro così come sono e basta comunque oggi cosa ho intenzione di fare? nulla fare tutte le commissioni possibili e immaginabili così la ah, moscerino. e nulla um, una fratto dove ho fatto le mie belle unghiette che sono già belle sbeccate allora venerdì 24 dicembre devo andare dall'estetista a farmi la ceretta e, e nulla poi eh, questi giorni ho altri appuntamenti che mi ho segnato nell'agenda nell e poi eh, credo che devo anche segnarmi altri appuntamenti sempre qua per youtube ovvero volevo farvi il video anzi stavolta non vi chiedo un bel niente faccio e basta Volevo farvi il video della mia postazione makeup aggiornata che era il momento di farvelo. E anche delle mie borse, what's in my bag, ok? Oppure eh, delle mie borse in generale, la collezione, che poi non è una collezione perché non sto collezionando un bel niente. Appunto, se non sto collezionando nulla cosa me ne faccio di fare questo video? Comunque ve lo faccio a prescindere, ragazze, perché mi fa star bene farvi questi video. Nulla di tutto ciò. Intanto saluto ehm, Corrada Rocky, sì, perché siamo si così. Corrada Rocky, saluto. Eh, saluto... Ehm, Come si chiama quell'altra youtuber che è figolina ma spero un giorno cresca anche lei? Si chiama... Non veramente... Il mondo di... Non, non ce l'ho adesso a mente. Comunque una cosa del genere, il mondo di... Ve lo scrivo in sovraimpressione nel montaggio se me lo ricordo. Se no so, nella descrizione ve lo fa, ve Perché adesso non veramente non me lo devo scrivere, me lo devo.. me lo dovevo scrivere, scrivere nell'agenda, perché vedete quando saluto mi dimentico sempre che voglio salutare i nomi dei canali, vabbè. Comunque, com comunque, comunque. Eh, niente ragazze, queste era solo perché volevo fare questo video vlog di stamane e, e nulla allora cosa devo fare adesso? cominciare a vestirmi, toccarmi nulla di che fare un trucco sciallo libero senza né troppi né smm aia ah, ma neanche un po' alla spada non capisco perché buh. vabbè e niente si becca dopo dai anzi no stop e ci vediamo in un altro momento perché adesso mi sa che mi viene anche un po male a vlogare perché no non a vlogare che sto di mi viene un po male a, eh, a girare tutto il video col microfono in mano a meno che non sono in casa ma in casa sentono sempre i rumori sottofondo e... Vabbè, tutto è tutto nella normalità, sentite rumori sottofondo, non come in questo istante che c'è il microfono, eh, perché, come dire, sperando che il microfono non si sia rotto in automatico, ma non credo, lo vedrò nel montaggio adesso eh, e spero che vada tutto bene. Fatemi sapere sotto i commenti, ma eh, anzi vi chiedo innanzitutto iscrivetevi se vi interessa questo canale soprattutto solo se vi interessa attivate la campanella e fatemi sapere sotto commenti ma in, primis, ma in primis mettetemi un bel like di supporto cosa che mi piace molto quando mettete tanti like ehm, poi cosa dirvi seguitemi su facebook come Melania Beauty Barstel Makeup e metterò tutti i link nel box su tiktok perché ho anche tiktok su eh, instagram e basta non ho altro su pinterest ce l'ho ma non ci metto quasi più nulla quindi non lo so perché certe persone mi hanno detto ti sto seguendo su pinterest vabbè a parte dalla mia amichetta un bacio preferito un bacio belli preferito vabbè sto un far, po' far, farfugliando se sta a per perché vabbè non commento comunque un bacio alla mia amica e un abbraccio virtuale eh, di, di tutto a cuore <ride> a Stefi il canale della pirottina eh, sì alla quale ci tengo tanto a lei ma anche a tutti voi ovviamente sen senza mancare di nulla e eh, nulla io adesso vi lascio e ci vediamo un altro video okay. mm. non lo so sembra questo questo tipo di audio non so se sia andato bene o meno ma eh, non ho idea del microfono se lo devo togliere o meno sto microfono perché non voglio che sentano i rumori di sottofondo ecco perché e se si sentono pazienza ragazzi che devo dire cioè. e niente almeno che almeno che se faccio eh, la skincare con voi, eh, stacco e riattacco il microfono in un altro momento, va bene dai, vediamo. Facciamo le sopracciglia insieme e poi, ovviamente, scusate se sono senza microfono, ma <ride> sapete bene che mi mm, viene sempre male a staccare il microfono, riattaccarlo. Quindi vediamo un po' se si sente bene senza microfono, anche con i rumori, con i rumori di sottofondo. Tanto vado a farmi le mie belle sopracciglia con lo specchietto a mano. Ma ho attaccato la, la luce? No, aspetta un secondo. Allora, ho provato a accendere tutte le luci, um, monite anche di ring light, vediamo un po' cosa succede. Se riesco ad andare bene avanti col video, Tanto continua a farmi le mie ancora non ho ancora a farmele. Scusate se mi mh, butto capo fitto sullo specchio, ma non mi una mazza stamattina come d'altronde sempre non so se dire che sono mio o sistematico ma una cosa o l'altra è sempre quello che nel senso che vedo poco e nulla quindi mi devo arrangiare a buttarmi sullo specchio perché avvicinarmi sullo specchio perché purtroppo io non vedo niente o quasi nulla allora le ho pettinate alla buona e adesso vado a ridefinirmele e poi posso anche uscire volendo no, adesso qua mi avvicino perché non vedo una mazza ho questo specchio che cosa è meglio questo specchio è un po' zozo, vabbè mm -hmm. sempre la solita sono quando devo fare qualcosa per me ma anche per voi prima di tutto per me prima di tutto per me e poi anche per voi perché mi piace fare i video così alla rinfusa alla rinfusa no tanto puoi trattagliarla per pezzo dai tra un po' attacca la stufa la spirapolvere con distacco perché non vorrei che sentisse i rumori di sottofondo a dopo dai ci vediamo allora eccomi qua dunque, ora mi pettino un po' i capelli alla rinfusa e poi ovviamente me li ripetono di nuovo perché devo uscire di casa, non so mai cosa riesco a fare la spesa o riesco a fare qualche passeggiatina, penso più che andrò a fare la spesa ma non lo so, adesso vediamo, decido un po' cosa voglio fare, magari faccio una passeggiata, boh. Oggi cos'è, venerdì no, martedì, mercoledì. manco me lo ricordo più, l'ho detto nel video prima, nell'altra videoclip, che ovviamente si è stoppata, non so neanche se, se si è salvata o meno. Scusate se non mi guardo ma stavo cercando di farmi la cipolla, lo scignon. e comunque se è una voce un po' sonifera, ovvero sonifera nel senso buono che suona voce del famine suono non è colpa mia ma purtroppo questa è la mia voce me la tengo allora cosa dire sarà pure del voce smr non lo so ma questa è la mia voce per chiunque voglia sapere come mai ho questa voce così che fa addormentare non credo comunque se lo dite voi vabbè si sì, è vero avrò una voce rilassante e allora non è la mia colpa anzi è un dono di avere la voce così con questo tono così pacato, calmo e niente, adesso volevo mettere un po' di mascara ma per oggi lascio stare non me lo metto, però questo occhieie così non mi si possono vedere già ma tanto so con la maschera prima che mi veda piuttosto, mi metto un po' di ombretto perché così non mi piace per niente affatto Ora mi munisco gli occhiali, cerco una palette a quanto sono uno uh, e 19 minuti di video e eh, vabbè. Allora, ho preso la Shea World Deluxe Collection questa qua, questa palette, è tut quasi tutta glitterazzi, glitterazzi come la Dio si voglia chiamare. E questa è la palette della Make Up Revolution. Vedete? Questa qua, che adesso, ovviamente, non so perché cavolo, l'ho chiusa l'ho chiusa non lo so vabbè comunque ora l'ho riaperta e questi ora chiudo qui tappo il tappo e vedete questi sono gli ombretti si sì, se non ci metto le dita dentro non sono contenta allora questi sono gli ombretti come potete ben vedere sono bellissimi le doro che ce l'ho botto e adesso vado a scegliere uno dei tanti ombretti pochi completi che voglio mettere un secondo solo allora eccomi qua allora ho scelto storm perché storm e che bello che c'è e sarebbe questo qua della palette di deluxe storm eccolo me lo metto col dito perché voglio vedere se è pigmentato se scrive molto bene oppure se è una ciofega vediamo ma non credo vediamo un po storm si sì, è questo e me lo metto guardando sullo spicchio in basso perché dalla palette c'è uno spicchietto allora ecco qua dunque storm si sì, fa un po' di fallout però scrive dai anche perché io non ho sbattuto l'eccesso e mi ha fatto un po' di fallout, ma non importa. Fa un po' di polvere, ma va bene lo stesso. Ma adesso vado dall'altra parte perché non voglio mettermi altri ombretti. Quindi vado a mettermi una pena pena di questo ombretto qui. ecco fatto via altro non credo proprio perché andrò voglio po' di mettere altro poi con una velina come so dire dove è una velina qua eccola qua aspetta sì, perché sono dovuto uscire fuori dall'inquadratura per munirmi di velina non è struccante ma è una velina per soffiarsi il naso che per piangere quel che è però importante che mi ci pulisco le dita dalle, dalle, dagli ombretti che ho appena applicato sui miei bellissimi occhietti. Adesso cosa vado a fare? Vado a prendere un mascara. Cosa che dice che prima ho detto, no, non me lo, non me lo metto. Invece, bravissime, me l'ho messo. Me lo sto mettendo perché, sinceramente, senza mascara non ci so stare. Eh, vabbè, cosa volete farci? Non ci so stare, e quindi me lo metto. Allora Questa è il mascara Scandalize Wallet Della Rimmel Eccolo qua Vedete? Si sì. 001 Black Nero aspettate un secondo Ecco qua Nero Ok Senza fare troppe storie Vado E me lo applico Dio mio, sapevo io che mi devo sporcare in qualche modo mi meraviglio che non mi sporco mai stavolta mi sono sporcata vabbè, ho rimediato ragazzi ho rimediato fortuna Ok, come questo trucco nulla male vero per niente, dunque adesso volevo mettere un po' di matita all'interno dell'occhio ovvero nella rima inferiore dell'occhio, ma mi sa che mi metto più un ombretto per fare più il trucco più carino, più effetto arrabbiante. Un attimo, solito. Allora, come qua. Dunque, eh, questo è il trucco che ho fatto adesso, cioè pochi istanti fa. E la matita è l'ombretto che ho messo in una di queste palette che non è MK revolution, sì, revolution, ma non è di questa palette qua, è di Soapy Extra Spice, che tra l'altro ce l'ho qua dentro. Aspettate un attimo e sarebbe questo ombretto qua l'ho preso da qua da reputation questo qua non so come non mi ricordo più manco la, mia, la pronuncia che si dice però passatelo, è questo ombretto aspettate che vi dico mio In inglese fa un po' schifo ma vabbè i dettagli però riuscirò a mettere ecco qua è questo qua vedete lo ho anche un po' scaraventato ma è, è sempre lui un po' può... con le unghie ma si sa bene che quando si fa con le unghie tutto quanto è imprevedibile vabbè e questo è le ehm, con questo qua nulla questo è l'ombretto che mi ho messo sugli occhi sperando che non mi sbavi e niente e non le metto cipria perché sennò buonanotte non ci vedo più nulla negli occhi quindi per fissarlo non ho usato nulla metto questo e boh Bene. Mascara Ombretti che avete visto prima E basta Come blush Penso che non metterò nulla Tanto non credo che si veda nulla Come blush Perché tanto sono Come dire Sono un attimo, Ok vi abbasso un po' ehm, Con la mascherina Quindi non ha senso mm, Truccarsi Truccarsi la mascherina anche se io vorrei truccarmi ma tanto non mi vede nessuno con la mascherina cosa volete vedere a meno che non faccio un'eccezione come suol dire non mi trucco e poi magari quando mi abbasso si vede tutto il resto no, allora nel frattempo metto un po' di blush questo è della M maxi blush rimel vedete eccolo qua un po' specchiato no, questo è 003 Wild card ve l'ho detto io. Ma tanto, che se ve lo faccio vedere, non si vedrà mai una mazza. Eccolo. E adesso me lo applico un po', poco poco. Tanto per vedere per se qualcosa sotto la maschera quando la abbasso. Ma tanto, non credo che abbia senso. Me lo metto lo stesso via per avere un po' di colore. Sorriso per se è meglio questo spicchio ecco qua ok è perfetto sembra babbo natale ma chi se ne frega o peggio ancora peppa Pig ma non me ne importa la mazza poi cosa metto ancora un po' di, di terra bronzer che ce l'ho da sta parte se riesco a prenderla ma no, non è questa aspettate un secondo qui ho un bel di trucchi e sparsi per tutta la camera scusate se sono uscita fuori dalla camera ma fuori dalla camera, della registrazione, ma dalla registrazione ma devo anche prelevare la terra di Rimmel maxi Rimmel bronzer che ovviamente sono tutta sporcata, vabbè ecco qua vedete, no, non si vedrà mai nulla, ok, no, comunque fidatevi ecco qua eccoci qua e ho un po' di vita sul viso Se non vedersi la solita sciatola che vedete nei miei video che sarei io la cui sottoscritta Rosetto, non se ne parla tanto sono col burro cacao il rosetto ogni volta mi si sbava quindi cosa faccio? non me ne metto a poco senso d'altronde ora mi guardo come sia tutta sbavata il trucco cioè un attimo si sì, direi che è tutto a posto quindi può poter andare questo trucco mi sono riguardata c'è volta fatto un recap del, del trucco per vedere se era tutto a posto eh, vabbè, una parte non è per niente tutto a posto, quindi devo un po' ritoccare, quindi aspettate un attimo ce n'è di meno da questa parte e da quest'altra di più quindi vado a ritoccare con questo pennellozzo qua che è un po' mezzo rotto ce n'è un po' di più, vedete? non so se si nota qualcosa sì allora, il trucco secondo me fa più che bene, non, non voglio essere troppo perfetta e neanche eh, troppo eccessiva, ma vabbè non è così, già. E nulla, questo è il trucco che ho fatto, questo è il mio video blog di questa mattina, cosa vi racconto? Mi sa so che ho deciso, anziché andare alla spesa, se mi va, e un giro, ma non lo so, vediamo, vuol dire te, ma decidi di caspiterina, sì è vero. Innanzitutto mi devo pure gli occhialetti perché fanno un po' schifo, sono sozzosi, ma vabbè. per quanto riguarda le scarpe, mi vado a mettere, quelle ehm, stivali che ho messo dell'Enversoft mesi fa, mesi fa, su YouTube, per farti vedere un attimo solo. Eccomi, allora, come stivali, questi qua, per uscire, sono belli, sono comodi, caldi, confortevoli e comodissimi, non devi tanto, perché piano piano nel tempo stanno cominciando anche loro a darmi segni di fastidio, ma non mi importa la mazza, li porto perché mi fanno stare bene e poi perché eh, quando vado sul traghetto per andare alla Maddalena, almeno non mi fanno cadere, come certi altri stivali che Comincia un po', come si dice, a non a traboccare, ma sì, anche. Eh, tipo. All, allora, il, le capiglie cominciano un po' a, a perdere un po' l'equilibrio. Fanno perdere un po' l'equilibrio tipo I Panteos. Una volta stavo comoda, adesso invece incomincia un po' a, a vacillare, a, sì, ci siamo capiti a vacillare, a non camminare bene, mentre con questi qua vado d'amore, d'accordo. Anche queste sono comode, ma non al 100%, ma almeno non mi fanno vacillare. Ci, ci cammino bene, mh, sono calde. Eh, vabbè, per il freddo della notte quando sono ancora sul divano a guardare la tele o a guardare video su youtube me lo tolgo perché dopo un po' caldo mm. col cavolo che me lo danno cioè me lo danno ma si scalda troppo il piede e prendo fuoco e il piede comincia a dare un po' segni di fastidio quindi è ora che come dite voi come dico anche io mi tolgo le, le, le, le stivali e mi metto le pantofole eh, le pantofole sono queste che ho addosso io queste qua vedete sono belle comode calde comodissime direi perché sono abbastanza comode e poi questa fantasia è bellissima cioè i cuoricini vogliamo parlare sono bellissime ragazze è vero c'è poco da dire delle pantofole, ma è vero non sono proprio vere pantofole perché c'è chi ha pantofole più pucciose delle mie tipo con i, i sette nani che. Pantoffole tipo come questi però diversi Nel senso che hanno le... Sì hanno questa specie di Di collo alle... Non so come spiegarmi Delle pantoffole peluciose Io ancora le devo recuperare Non ho Primark da queste parti Quindi non so come fare con le... A recuperare quelle Pantoffole peluciose Che mi tengono la caviglia calda E il piede allo stesso tempo caldo Quindi boh ditemi voi dove posso eh, per, procurarmi delle pantofole per le calde, al momento sto bene con queste poi man mano che mi consumo queste me ne compro delle altre magari vado all'Ushan di urbia ad acquistare altre pantofoline al momento mi faccio bastare queste chi se ne frega delle pantofole pelusciose o cavoli vari, cavoli vari. niente ragazze questo era tutto io non so molto quanto sono arrivata i video al 34, stiamo scherzando no vabbè <ride> e nulla allora qua cosa c'ho? c'ho tutte cose da mettere a posto e, dove ho messo l'altro mio mm. ah si sì, è lì io avevo, vedete io avevo le cose i miei portatrucchi le mie pochette portatrucco Sotto il naso e eh, non li vedevo, quindi sono a posto, vabbè, no comment. Allora, questi li metto. Intanto il pettinino più il, la matitina della rimel e questo è il pettinino qua dentro. Vedete, li sto mettendo qua dentro. Ricordatevelo anche voi quando vedete i miei video. Ricordi se non l'avrei messo qui. L'avrò messo, scusate se fuori dall'inquadratura. L'avrò messo qua dentro o qua o qua, con sopra farvi quindi ricordatevelo anche voi O qui o qua dentro Poi poi poi eh, Il mascara È messo qua perché ovviamente Non so come mai Non mi sono abitu abituata a mettere Il mascara qua dentro Chissà per quale motivo ma vabbè Non ce n'è il motivo L'illuminante dimenticate di mettere ma Oramai sto senza illuminante Perché voi direte Tu sei appassionata di backup Perché non metti illuminante perché oggi non mi va quindi non lo metto va bene così mi sta bene così questo illuminante della mia Revolution. evolution aspetta che mi porto tutto qui ed è della highlighter highlighter come Dio si voglia si sì, questo qua questo è ehm, quella illuminante che piace a tutti non so come voi lo chiamate eh, illuminanti come dice Fabiana Lizzi si sì, è bellissimo io lo adoro troppo bello mamma mia come suol dire ci vedono dal, dallo spazio io non voglio ripetere le cose delle altre ma è la verità è vero questo illuminante è fantastico è molto molto molto molto bello troppo bello e mi piace l'illuminanti perché no sembra che stiamo parlando in portoghese sì, sembra che stiamo parlando il portoghese ma diciamo illuminati e <ride> brava Fabia, Fabiana sì già nulla niente ragazzi questo era tutto eh, io sono arrivata a troppi minuti video non so come riuscirò a tagliare tutti questi parti tutta questa parte di video a partire da che ne so dal, dal, dalla pulizia della faccia um, che riccio che ho fatto prima in camera. Non in camera. In cucina, e così via. E nulla, io adesso vi lascio, e ci vediamo in un prossimo video. Che non so quando lo registro, ma troverò il tempo di registrarlo. Ciao! Ah, ricordatevi di nuovo di mettere like, supportarmi sempre, ovviamente, con un like, un commento. E se vi piace il questo canale ovviamente iscrivervi e attivate la campanella e fatela diventare nera subitemi su tiktok twitter e instagram e facebook ciao buona vita a tutte e buon natale e tanti auguri e un, vi auguro un buon 2022 a tutte e a tutti ciao